Eccolo Eccolo! Oggi farò un regalo Assurdo al mio migliore amico Praticamente aprirò tantissime Mystery box e l'oggetto Più costoso non lo otterrò io Ma glielo regalerò a lui Eh? amico che sono. Allora, sono su Gemlit, userò questo sito per aprire le mystery box, che è un sito affidabilissimo e che mi piace tantissimo, non è la prima volta che lo utilizzo e su questo sito si vince sempre qualcosa, che sia una piccola cosa o che sia una grande cosa. È totalmente random, quindi potete aprire anche magari 20 mystery box e non trovare un oggetto costosissimo tipo un iPhone e poi magari ne aprite due e lo trovate. Quindi va totalmente a fortuna. Io ho 2800 gemme che equivalgono praticamente a una sterlina quindi è come se avessi 2800 sterline caricate. Quindi possiamo divertirci e aprire tantissime mystery box. Vi lancio una sfida. Ora voi nei commenti dovete scrivere sì vincerai qualcosa e provare a indovinare anche cosa. Oppure no, non vincerai nulla. Barbuto sei sfigatissimo. A fine video vedremo chi ha avuto ragione. E facciamo questa scommessa tra di noi. Sul gemlet ci sono tantissime mystery box. Possiamo vincere davvero tantissime cose. Borse, sport, iphone, apple, fotografia, gioielli, videogiochi. Davvero qualsiasi qualsiasi cosa quindi io inizierei per divertirci un po per aprire un po di scatole Una mystery box random questa e un'altra sono le, quelle che costano di meno costano 7,90 Scegliamo il numero 2 oggi sarà il nostro numero fortunato Tagliamo wow. Hai vinto una costata per scheda SD? Non ci serve assolutamente, quindi ricevi 4, lo rivendiamo per rigiocare. E ne apriamo subito un'altra, sempre random. È fighissimo il fatto che io opera le scatole, sembra che le apra davvero. Ok, non è un semplicemente cliccare, devo anche, cioè, capito? Col taglierino scorrere e tagliare <ride> la mystery box. Fighissimo. Continuiamo col 2, perché secondo me oggi è il nostro numero fortunato. Oh, adattatore per Sim, non ci serve. Lo rivendiamo. E direi di magari passare a qualcosa di più. Di più grosso. Tipo una Mystery Box Hype Beast. Che costa 20. Sempre il nostro numero 2. Il nostro numero fortunato di oggi. Attenzione, eh. Uh, Cos'è un marsupio? Un bag Una bag Un bag Un bag o una bag? Com'è? Dai Gemlit fammi vincere qualcosa Per favore Giuro Giuro Voglio fare un bellissimo regalo al mio migliore amico Uso Apriamo qualcosa per la casa Così anche se glielo regalo lo usiamo tutte e due Apriamo per 19,90 Attenzione Scatola numero 2 Perché è la nostra scatola fortunata <ride> Hai vinto delle spatole in silicone Direi che rigiochiamo Cioè comunque si vince sempre qualcosa Se non ti piace lo rivendi E hai la possibilità di aprire altre scatole Perché fai crediti no? E quindi ci sta Quindi ci sta Per uno a cui piace aprire Mystery Box Come me è perfetto Premo un Games che è la seconda scatola Che costa di meno Premo un poi Poi aumentiamo il tiro Dato che il 2 non mi sembra molto fortunato Premiamo con una scatola numero 1 Apriamo Attenzione Abbiamo vinto uh, Un gioco che non so Minimamente come si pronuncia Shovel Knight Shovel of Hope non so minimamente che gioco sia lo, lo rivendiamo, non ci serve Direi di aumentare un po', un po il costo Apriamo una da 99,90 La rischiamo Ne apriamo una da 99,90 Attenzione, proviamo la scatola numero 3 Me la sento, questa è buona Me lo sento Abbiamo vinto una maglia di off-white per Nike Una stampa come se uno fosse... Eh, come se avesse lo smoking Ma non ci piace Dico la verità, non ci piace Ne apriamo un'altra però Ne apriamo un'altra da 99,90 Perché lo, lo voglio fare Lo apriamo il 2 Il 2 è il numero fortunato Di nuovo Eh no La rivendiamo Ne compriamo una, Ne apriamo un'altra Ne apriamo un'altra un No problem Di nuovo il numero 2 Me lo sento Oh, Sempre la stessa ma di un altro colore Ma mi prendi in giro Mi prendi in giro Attenzione a in giro. Mi, mi stai prendendo in giro? Sneaker Lovers da 79,90 la vogliamo rischiare? Oh! Hai vinto Puma Smash V2, ma non ci piacciono, non ci piacciono. Ne apriamo un'altra, ne apriamo un'altra. Perché c'era sto suono assurdo? Queste, queste sono costose, mi sa. Congratu congratulazioni, hai vinto Rebook Ghostbusters per Stranger Things. Ma queste sono costose 480 Allora questo lo teniamo Penso costino sui 500 euro Chi è esperto me lo dica Non ho mai visto quelle scarpe Sembravano molto costose Anche dal suono Quando fa quella trombettina Sembra qualcosa di costoso Ci andiamo giù di Apple Quella da 1490 Poi andiamo a quella da 4990 Direi Mi piace Mi piace aprire mystery box Mi piace Eccolo è il cappione Il cappione Andiamo sulla 2 Che abbiamo visto che è il nostro numero fortunato Eccolo è Il cappione hai vinto una Apple TV da 4K? Costa 143 gemme, ma noi la vendiamo perché non ci serve. Oh! Ecco, questo suono, lo sentite? Il suono che è diverso. Questa, infatti, è una cover. La cover, cosa ci facciamo con la cover? La buttiamo, non ci serve. Quindi, vai, vai, gemlit Ecco, lo sentite come cambia? Come cambia la trombetta? Questo è costoso. No, non è men, mica tanto. Ecco, questo è per Al campeo, a barbuto sempre piaciuto. Vuoi, vuoi davvero dare questo? Apriamo! Vuoi davvero dare un caricatore. un caricatore portatile a forma di unicorno? Barbuto è sempre piaciuto. E due, eccolo. Attenzione! È che ha suonato la trombetta è un adattatore, Un adattatore, non mi devi suonare la trombetta, mi, mi, mi prendo bene. E poi è un adattatore. Cos'è una pentola della Apple? Ah, no! È un caricatore wireless. Ha un'altra da 49,90. Non, non ci abbattiamo, non ci fermiamo. Apri. Mi sto abbattendo <ride> Vai, vai, vai Attenzione, congratulazioni, hai vinto 500 Stelline, gemlet credits Abbiamo vinto. Prendiamo queste 500 gemme E andiamo oh! Oh! Ho appena vinto un iPhone 12 Pro Max 512 12 giga Penso sia uno dei premi più costosi Wow Wow Wow! Uh! Adesso voglio sapere chi aveva indovinato Che avrei vinto un iPhone 12 Voglio saperlo È arrivato il momento più bello del video secondo me Perché ovviamente Gemlit c'è anche sul telefono Quindi io adesso andrò di là E gli farò vedere i miei premi Tra cui l'iPhone 12 Pro Senza dirgli subito che sarà per lui Gli faccio vedere che l'ho vinto Aprendo le mystery box E vedremo come reagirà E dopo gli diremo che è per lui Dopo aver visto la reaction Vi lascerò anche un regalino per voi Allora qua sono sul mio profilo E nei miei oggetti c'è l'iPhone 12 Pro Max Bro? Bro? Eh. Ho aperto delle mystery box, ok? Mm -hmm. E stavo di là Mi hai sentito esultare? Sì, pensavo stessi facendo Guarda cosa ho vinto No! No, frate Te lo giuro, no. te lo giuro l'ho vinto Vedi, quello lì è mio, eh, sono i miei oggetti, oh. il mio carrello Ma sai qual è la cosa più bella? Ma fra! Sai qual è la cosa è più bella, bro? Te lo regalo, è tuo, si, sì, giuro, non giuro Merda, bravo, grazie <ride> <ride> È tutto per te, Grazie, bravo, il mio telefono, non dava di me <ride> <ride> Ah direi che l'ha presa molto bene Sono più felice di darla a lui che tenerlo io ve lo giuro Voglio fare un regalino anche a voi Allora io vi lascio il link in bio per il sito Gemlit per aprire le mystery box E vi lascio anche il 20% di cosa starete dicendo voi Una volta che voi caricate il vostro portafoglio Gemlit, Riceverete il 20% in più rispetto a quello che avete caricato Usando questo codice ve lo lascio sia qua che in descrizione Se doveste giocare e doveste vincere qualcosa fatemi sapere cosa avete vinto Ci vediamo al prossimo video